Pronti a combattere, gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili. Chi difembera la disperita, dispermiti. Ciao bambini, bentornati al Gormiti, gormiti show! show! Giada, senti, eh, volevo iniziare questa puntata con una cosa che mi piace tanto. No, mangiare. non mangiare, lo sapevo che dicevi così, no, no Eh sì. Eh. No. E voglio, che cosa voglio allora? Voglio fare una sfida Giada. Una sfida? Con i collezionabili. Va bene, ti dai. Ti do la possibilità di vincere. Ah, davvero? Beh, allora, facciamoli apparire adesso. Vai. Oh, ti ho aiutato a fare la magia, hai visto? No, non mi hai aiutato sì, per invece... niente, l'ho fatta tutta la sola. Non è vero. Allora, mi raccomando. Sì, ti raccomando. Devo vincere. Va bene, raccomando. Hai detto tu che vincerò. Ti sto raccomandando, Va bene. Ok, ok, sono molto buono allora, oggi. Allora, dimmi se questo mi fa vincere. Mm. Così se perde è colpa tua. Questa ti fa vincere, Giada, Seriamente? Sì. No. Sì? Dammi quella. No, no. Quello che hai dato non torna più indietro, lo no, conosci. dammi perché. quella, Johnny, dai. Tieni, vai. vediamo. No. Mi sa che tu l'hai fatto apposta. Ah! <ride> <ride> guarda come si vince Giada, guarda. Sei un bugiardo comunque. Fai vedere a tutti che hai trovato. Forza. Ah no, vai, vai. Okay. Scusate, ma vieni da ridere. Um, ok, mi sento molto forte perché ho trovato, carissima Giada, ho trovato Orion. Io ho trovato Crios. Caro Orion, non è che mi piace molto il numerino che è sotto il piedino, eh? però... Sulla carta... Andiamo, per, andiamo per gradi. Ho il numero 7. Numero 7. Anche il numero 7. <ride> E Sotto il piede, che numero hai? Ho un numero basso, sono sincero. Potrei barare e dirti che ho basso, un numero basso? Basso quanto? E basso più o meno così, Circa. Come fa a essere un numero basso così. E... È basso. Vieni, toh, non ho visto, guarda Gianni. Smettila, il numero uno hai e io ho il numero due, quindi ho vinto. Ho vinto. Vabbè, io cosa ti ho, ho detto all'inizio della puntata qualche secondo fa? Ti ho detto? Che, dai, che mi sento buona vincere. che ti sei fatto vincere? Quindi. Sono sì, stata però... però secondo me non erano le tue intenzioni farmi per vincere. Sì. Però ho vinto lo stesso, mm. però Quindi, effetti, non essere triste, che adesso c'è una super sorpresa. Ah, le sorprese mi piacciono. Andiamo. Bella la sorpresa già da questo tavolo bianco, bellissima. Un attimo di pazienza, grazie. Gianni. Un attimo di pazienza, e vedrai. Eh, vedrò. Che cosa. bella. Non ved vedo niente, vedo solo il tavolo bianco. Ah, sembra lamentarti. Eh. Quella sorpresa! Già, Giada, wow, ma, ma è una novità super novità! Sì, è una, è una super super è, novità. È una gormitica novità super. Sono i gormiti stretch. Bellissimo, ma Giada, facciamo così. Mm. Uh, allora, intanto mostriamo quelli che ci sono. Sono troppo emozionato, davvero. Abbiamo Lord Sol, che si stretcia. Io ho qui Lord Titano. E Lord Eclos. E c'è Lord Carrion La cosa bella di questi nuovi giocattoli è che sì, allungano si. Allungano tantissimo! Sono morbidosi, si stritolano. Allora, eh, io, ovviamente, io? Eh, io ovviamente non posso non aprire Lord Carrion. E io Lord Titano. Okay, allora. Sei pronto per la magia? No, no, no, che magia, Giada. Que... Siccome si streccia, ho voglia di aprirlo io. Mm -hmm. Ok, va bene, dai, per questa volta. Oddio, ma che belli che sono. Guarda. Wow. wow! Guarda qui, guarda Bellissimo. qui. Bellissimo. Adesso li, li faccio, guarda eh. Guarda che forma faccio diventare Lord. Lord no, Lord ma poverino, sembra una schiacciatina. <ride> una schiacciatina. Guarda che alto può diventare, Johnny. Eccomi, sono Lord Carrion. <ride> no, ma sono, sono bellissimi. Sono anche morbidosi. Molto, molto. Sì, mi piacciono davvero tanto. Puoi anche strizzarli. Beh, guarda, può fare un super pugno allungabile, guarda. È vero? Ush, Perché allungano, si allungano il triplo della loro forma, no? Sì allora, no, ti colpisco anche io col mio super pugno allungabile. E io Psh. con un calcio. Guardate quanto si allunga, bambini. Guardate. Vai, prova, prova a far così, aspetta. Vai. Di, di qua, ti faccio tiri di là. Uh, uh, uh. Tutta ho Tutta la forza che ho! Tutta la forza. Bellissima. Mi piace davvero tanto, tanto, tanto. Grazie Gianni per questo regalo. Ma figurati. Gianni, io starei qui a giocare tutto il giorno. Dai, rimaniamo però, tutto il giorno. Però c'è la pratica gormitica che ci aspetta. Ma può aspettare ancora un minutino? Dai, eh, andiamo. Su. No. Dopo continuiamo a giocare, dai, dopo. Ora è arrivato il momento della bacchetta gormitica! Oggi ci è arrivata una bellissima foto di Francesco insieme alla sua sorellina Maria Francesca. Guarda, ma siete dei fan super, super, super, super gormitici! Che hanno il panini magazine, la maglietta, gli aspetta. Bella, astucci. quella maglietta piace tanto anche a me, azzurra come la tua Giada! È vero! Che belli, bravi, grazie per averci mandato questa foto. Ci fa tanto piacere a noi, eh, davvero tanto tanto tanto. Sì. Cosa devono fare i bambini, però, se vogliono mandarci i disegni, le foto, dediche? È facilissimo, basta andare sul sito Gormitisho e inviare tutto il materiale esatto, proprio seguite le procedure sì, anche per partecipare al Gormiti Show è vero, vi aspettiamo! Ora Giada è finita la puntata, dobbiamo salutare i nostri amici. Eh Cosa sì. devono fare? Continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube per restare sempre Giusto, aggiornati. Giada, bisogna iscriversi e mettere tantissimi like. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao! Ciao.